you mm -hmm. Il libro di cui voglio parlarvi è di Primo Levi, Ranocchi sulla Luna e altri animali. È un libro che esce nel 2014 e postumo dunque raccoglie racconti e scritti dell'autore a partire dal 1966. Sono racconti sulla natura, sugli animali, sono racconti che Italo Calvino definì fantabiologici, in cui emerge una vocazione un po' insolita eh, rispetto a chi conosce le altre opere di eh, Primo Levi, una vocazione umoristica eh, combinatoria, direi proprio anche cosmicomica, eh, se vogliamo usare questa, questa definizione calviniana. E tuttavia sono testi, saggi, scritti, racconti, piccole narrazioni che, eh, nonostante il tema ruoti intorno agli animali, non sono mai mai separabili, mai scindibili dal resto della produzione di Levi e dalla sua esperienza anche biografica. Perché lo sguardo eh, sugli animali e in molti casi anche lo sguardo degli animali che vengono eh, personificati a cui viene data eh, la parola, animali reali o animali eh, fantastici appunto, dicevo questo sguardo sugli animali e degli animali è anche qualcosa che porta con sé una riflessione sul diverso una riflessione sull'altro e che quindi si collega ai eh, temi della discriminazione e poi soprattutto della persecuzione subita da, da Levi. Eh, il, al fondo c'è la grande domanda, la persecuzione e il Lager sono una conseguenza dello stato biologico del, dell'essere umano o una colpa storica? Ecco. Direi che questi racconti ci portano a eh, interrogarci su questa grande questione al fondo di tutta l'opera di Primo Levi e in fondo anche del nostro Novecento.